nel mio canale allora come potete vedere qui io mm, ho un disegnino ho del progetto che ho, mm, eh, che voglio realizzare insieme a voi quindi ho fatto un disegno di una gonna allora per fare questa gonna dobbiamo prendere la circonferenza dei nostri fianchi in base ai nostri centimetri dobbiamo fare le nostre catenelle calcolando un multiplo di 3 di 3 catenelle allora io per esempio la mia circonferenza è 90 quindi su 90 centimetri io ho, ho fatto 159 catenelle ok allora noi partiamo da qui dalla vita e andiamo oh, per tutta la nostra lunghezza ovviamente poi quando finiamo la nostra lunghezza qui risulterà leggermente diciamo risulterà largo rispetto ai nostri fianchi quindi alla fine della gonna, diciamo della mia eh, lunghezza della gonna, io riprendo qui i punti e farò oh, dei giri, ehm, dei giri a maglia alta in costa a maglia alta, in costa davanti, in costa dietro. E vado a diminuire qualche maglia in modo da, da stringere. Ok, allora questo progetto io l'ho lavorato con questo filato della Mistrico Linea Baci Rubati. 97 per cento microfibra e 3 per lurex questo è un gomitolo da 50 grammi e 130 metri si lavora con l'uncinetto del 5 e 5 mezzo ,5. io eh, veramente l'ho lavorato con l'uncinetto del 4 e si lavora veramente bene allora per quanto riguarda questo filato eh, questo filato l'ho acquistato dalla merceria di giuseppe coletti nel box informazioni vi lascerò il link della pagina facebook e il numero di telefono di giuseppe coletti per chi volesse acquistare il mio stesso filato e fare la stessa lavorazione eh, diciamo lo stesso risultato della mia gonna ok allora detto questo adesso possiamo passare al tutorial ciao allora io ho preso la circonferenza dei miei fianchi prendendo la circonferenza ho fatto le mie catenelle quindi lavoriamo su un multiplo di 3 catenelle fatte le mie 159 catenelle ho fatto tutto un giro a maglia alta quindi ho fatto 159 maglie alte ok adesso dopo che ho fatto le maglie alte inizio a fare tutto un giro maglia bassa quindi faccio una catenella per alzarmi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa maglia bassa nella maglia seguente e ancora maglia bassa nella maglia seguente e così via quindi adesso lavoro 159 maglie basse così ok quindi faccio tutto il giro e poi andiamo avanti eh, scusate io lavoro con l'uncinetto del numero 4 eccomi qua allora ho finito il giro adesso vado a chiudere nella prima catenella così con una maglia bassissima adesso facciamo allora, scusate qui non ho chiuso bene non mi piace allora ok sì una catenella anzi ne facciamo due più 3 1 2 3 saltiamo due maglie e nella terza facciamo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto due maglie nella terza maglia bassa 1 2 3 catenelle salto 2 maglie nella terza maglia bassa quindi adesso faccio tutto il giro in questa maniera 3 catenelle salto 2 maglie di base nella terza faccio una maglia bassa così per tutto il giro ok fatto tutto il giro 3 catenelle salto 2 maglie e maglia bassa adesso vado qui e chiudo nella prima catenella della prima maglia bassa con una maglia bassissima adesso con una mezza maglia bassa vado nell'archetto delle 3 catenelle e faccio ancora 2 catenelle per alzarmi più 3 1 2 3 e faccio un secondo giro di maglie basse quindi faccio 3 catenelle e una maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle 1 2 3, 1 2 3 archetto seguente maglia bassa 1 2 3 archetto seguente maglia bassa 1 2 3 archetto seguente maglia bassa quindi facciamo tutto il giro in questa maniera rieccomi allora ho finito il giro e vado a chiudere qui nella prima catenella con una maglia bassissima faccio ancora una maglia bassissima nelle 3 catenelle di separazione 2 catenelle per alzarmi più 3 allora noi adesso dobbiamo andare avanti a fare questa lavorazione 3 catenelle maglia bassa dentro l'archetto delle 3 catenelle dobbiamo ripetere questa lavorazione fino a 19 centimetri quindi andiamo avanti lo, um, lavorando sempre in questa maniera 3 catenelle maglia bassa nell'archetto seguente 3 catenelle maglia bassa nell'archetto seguente per 19 centimetri ok quindi ho fatto 2 catenelle per alzarmi più 3 1 2 3 vado nell'archetto seguente faccio una maglia bassa 1 2 3 archetto maglia bassa 1 2 3 archetto maglia bassa ci vediamo quando abbiamo raggiunto 19 centimetri allora eccomi qua io sono arrivata ai miei centimetri quindi sono arrivata ai miei 19 centimetri adesso cambiamo la lavorazione facciamo quindi ho chiuso con una maglia bassissima nella prima catenella della maglia bassa adesso faccio una maglia bassissima entro proprio nell'archetto delle 3 catenelle faccio una maglia bassissima una catenella rientro maglia bassa io nel frattempo ho cambiato anche uncinetto quindi sono passata all'uncinetto del quattro e mezzo perché perché man mano che andava avanti eh, il lavoro mi risultava cioè, ma stringeva e quindi per allargare un po cambiato uncinetto sono passata al 4 e mezzo se per voi va bene l'uncinetto che state usando allora continuate con quello io purtroppo lavoro stretto la mano molto stretta allora sono entrata nell'archetto Ho fatto una maglia bassa adesso faccio 1 2 3 catenelle entro qui dove abbiamo fatto il catenelle abbiamo le due costine queste Prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Così rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa 123 catenelle. Facciamo ancora un pippiolino. Quindi vado qui dove abbiamo le due costine. Qui faccio rivedere. Qui entro prendo il filo. Maglia bassissima maglia bassa nell'archetto, quindi rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. Archetto seguente, maglia bassa. 1 2 3 catenelle, vado qui nelle due costine dove abbiamo appena fatto il catenelle e faccio una maglia bassissima. Rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. 1 2 3 catenelle piolino quindi entro qui prendo il filo maglia bassissima cioè chiudo così con una maglia bassissima e rientro nell'archetto maglia bassa così ve lo faccio rivedere allora vado nell'archetto seguente faccio una maglia bassa 1 2 3 catenelle vado qui nelle due prendo tutte e due le tutte e due le costine prendo il filo e faccio una maglia bassissima così rientro nell'archetto faccio una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 Rientro quindi vado nelle due, prendo le due costine, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa così. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Lavoriamo tutti gli archetti in questa maniera. eccomi qua finito il giro adesso non vado a chiudere qui con una maglia bassa anzi bassissima ma vado a chiudere qui entro dal dietro o del lavoro dal retro passo qui sulla sulla catenella faccio una maglia bassissima così adesso faccio 1 2 3 catenelle adesso o lavoriamo in costa dietro quindi le maglie basse le prendiamo in questa maniera in costa dietro quindi entro dal dietro al lavoro passo sulla maglia bassa e, e faccio una maglia bassa così 1 2 3 maglia bassa 1 2 3 in questa maniera 3 catenelle maglia bassa così 1 2 3 maglia bassa 3 catenelle maglia bassa ok quindi lavoriamo così per tutto il giro 3 ok andiamo avanti per tutto il giro eccomi qua sono arrivata alla fine del giro quindi ho fatto le ultime 3 catenelle e chiudo qui con una maglia bassissima nella prima catenella così ok adesso entro qui nell'archetto delle 3 catenelle faccio con una maglia bassissima così faccio 3 catenelle e lavoro 3 maglie alte in ogni archetto allora ho lavorato 3 maglie alte nel primo archetto adesso 3 maglie alte nel secondo archetto 2 3 archetto seguente 3 maglie alte 1 2 3 archetto seguente 3 maglie alte 1 2 3 così quindi andiamo avanti così per tutto il giro arrivata alla fine del giro vado a chiudere nella terza catenella iniziale faccio una maglia bassissima allora adesso faccio una catenella rientro e faccio una maglia bassa 2 catenelle quindi salto la maglia seguente vado nella terza maglia e faccio una maglia bassa quindi abbiamo lavorato sulle 3 maglie alte così adesso vado nella maglia seguente quindi abbiamo un altro gruppetto di 3 maglie alte vado sulla prima maglia alta faccio una maglia bassa 2 catenelle salto la maglia seguente vado qui nella prossima quindi sulla terza maglia alta e faccio una maglia bassa andiamo nel prossimo gruppetto di 3 maglie alte vado sulla prima maglia faccio una maglia bassa 2 catenelle salto la maglia seguente vado sull'ultima sulla terza e faccio una maglia bassa ripeto allora vado nel prossimo gruppo di 3 maglie alte vado sulla prima maglia faccio una maglia bassa 2 catenelle vado qui sulla terza maglia e faccio una maglia bassa prossimo gruppo di 3 maglie alte vado sulla prima maglia e faccio una maglia bassa 2 catenelle salto la maglia seguente vado sulla terza maglia e faccio una maglia bassa così quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro quindi noi dobbiamo ripetere questi due giri per altre due volte, quindi in tutto dobbiamo fare tre giri, tre motivi, ok? Quindi adesso facciamo questo, facciamo eh, questo qui, una maglia bassa, due catenelle, una maglia bassa. Nel prossimo giro vi faccio rivedere come iniziare la lavorazione e poi andate avanti fino a, ad arrivare a tre motivi quindi dobbiamo fare tre motivi allora andiamo avanti finiamo il giro eccomi qua ho finito il giro quindi ho fatto 3 e le due catenelle maglia bassa e adesso chiudo qui nella maglia bassa iniziale dove abbiamo iniziato chiudo con una maglia bassissima con una maglia bassissima vado nell'archetto delle due catenelle 1 2 3 catenelle e all'interno dell'archetto lavoro ancora 2 maglie alte quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta vado nell'archetto seguente e lavoro 3 maglie alte 1 2 3 archetto seguente quindi salto le due maglie alte e vado nell'archetto 3 maglie alte 1 2 3 archetto seguente 3 maglie alte 1 2 3 così quindi dobbiamo ripetere questi due giri facciamo 3 maglie alte nel prossimo giro sulle tre maglie alte lavoriamo una maglia bassa sulla prima maglia alta 2 catenelle e una maglia bassa sulla terza maglia alta quindi ripetiamo questi motivi per tre volte eccomi qua allora finiti i tre motivi ho fatto 1 2 3 e ho finito il giro con la maglia bassa 2 catenelle una maglia passa sulla terza maglia alta qui c'è una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta adesso con delle maglie bassissime arrivo all'interno della delle due catenelle di separazione nell'archetto delle due catenelle allora se riesco ok vado qui quindi sono all'interno delle due catenelle faccio 1 2 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientro e lavoro ancora 4 maglie alte 1 2 3 4 e le 3 catenelle iniziali 5 in tutto allora spiro l'uncinetto e vado sulla prima maglia alta entro qui nella terza catenella rientro nel nel punto e chiudo così 3 catenelle vado nel prossimo archetto e lavoro 5 maglie alte 1 2 3 4 5 allora tolgo l'uncinetto dal punto vado sulla prima maglia alta così riprendo il filo e chiudo con una maglia bassissima tiro leggermente e faccio 3 catenelle così quindi vado nel prossimo archetto di 2 catenelle e lavoro ancora 5 maglie alte 1 2 3 4 5 spiro l'uncinetto vado sulla prima maglia alta riprendo il punto e chiudo tiro 1 2 3 catenelle archetto seguente 5 maglie alte 2 3 4 5 spiro l'uncinetto vado sulla prima maglia alta riprendo il punto tiro 1 2 3 così quindi andiamo avanti così per tutto il giro eccomi qua allora ho finito il giro fatto la mia nocciolina 3 catenelle e vado a chiudere proprio qui dentro la nocciolina con una maglia bassissima così adesso vado all'interno qui delle 3 catenelle con una maglia bassissima adesso dobbiamo ripetere questo dobbiamo fare i pippiolini quindi faccio una catenella rientro faccio una maglia bassa 1 2 3 catenelle vado qui dove ho appena fatto la maglia bassa le due costine faccio una una maglia bassissima quindi ho fatto un pippiolino rientro e faccio una maglia bassa 1 2 3, vado qui nelle due costine, faccio una maglia bassissima così. Ok, è una maglia bassa. Archetto seguente. Maglia bassa: 1, 2, 3 catenelle. Vado qui nelle due costine dove ho fatto le catenelle, faccio una maglia bassissima rientro maglia bassa 3 catenelle pippiolino maglia bassissima rientro maglia bassa archetto seguente maglia bassa 3 catenelle vado qui prendo le due costine faccio una maglia bassissima allora ok rientro maglia bassa 3 catenelle vado qui dove diciamo nella prima catenella prendo le due costine faccio una maglia bassissima rientro maglia bassa così ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro allora finito il giro che abbiamo fatto il giro dei pippiolini vado a chiudere qui nella prima catenella iniziale dove abbiamo fatto la prima maglia bassa chiudo con una maglia bassissima adesso vado dietro al lavoro passo eh, sulla nocciolina esco dietro faccio così una maglia bassissima 2 catenelle poi ancora più 3 catenelle quindi 2 catenelle facciamo la prima maglia bassa più 3 di separazione vado qui dove abbiamo la nocciolina passo sulla nocciolina e faccio una maglia bassa quindi faccio una maglia bassa in costa dietro 1 2 3 catenelle vado nella prossima nocciolina passo dietro al lavoro e passo sulla nocciolina rientro dietro prendo il filo e faccio una maglia bassa 1 2 3 catenelle vado nella prossima nocciolina scusate ho preso due volte il filo così maglia bassa 123 dal retro del lavoro passo sulla nocciolina prendo il filo maglia passa 1 2 3 così cerchiamo di in questa maniera ok quindi facciamo le catenelle dietro alle noccioline così 3 catenelle ancora vado dietro Vado avanti così per tutto il giro. Ok, finito il giro delle catenelle, abbiamo fatto gli archetti di 3 catenelle. Vado a chiudere qui nella seconda catenella iniziale. Quindi ricordata, abbiamo fatto 2 catenelle più 3. Quindi vado a chiudere con una maglia bassissima così adesso vado all'interno dell'archetto faccio una maglia bassissima e adesso dobbiamo ripetere questa lavorazione quindi dobbiamo fare tre volte 3 maglie alte in ogni archetto quindi dobbiamo ripetere questi tre motivi ok quindi adesso iniziamo insieme e poi ripetete andata avanti da sole e fate questi tre motivi quindi faccio 3 catenelle 1 2 3 le 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta quindi rientro e faccio 2 maglie alte 1 2 filo sull'uncinetto vado nell'archetto seguente e lavoro 3 maglie alte archetto seguente 3 maglie alte 2 3 così quindi adesso andiamo avanti ci ritroviamo dopo fatti i tre motivi allora ho fatto i miei tre motivi delle ho fatto un giro per maglie alte in ogni archetto e nel eh, giro successivo ho fatto una maglia bassa sulla prima maglia alta 2 catenelle e una maglia bassa sulla terza maglia alta ok adesso con una maglia bassissima vado qui nelle due catenelle dentro l'archetto e faccio 2 catenelle 2 catenelle sono la prima mezza maglia alta rientro e faccio una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta perché adesso andiamo qui all'interno della maglia alta lavoriamo proprio dentro la maglia alta facciamo 4 maglie alte 1 2 3 4 così andiamo nell'archetto seguente nell'archetto di 2 catenelle e facciamo una maglia bassa 2 catenelle rientro dentro l'archetto e faccio una maglia alta 3 catenelle adesso lavoro 4 maglie alte proprio qui dentro la maglia bassa quindi entro e faccio 1 2 3 4 vado nell'archetto seguente e faccio una maglia bassa scusato chiuso male allora 1 2 3 e 4 ok archetto seguente maglia bassa 2 catenelle rientro e faccio una maglia alta 1 2 3 catenelle vado qui dentro al centro delle due maglie quindi entro e faccio 4 maglie alte 1 2 4 archetto seguente maglia passa 2 catenelle rientro maglia alta 3 catenelle quindi lavoro qui all'interno delle due maglie lavoro 4 maglie alte 1 2 3 4 archetto seguente maglia bassa 2 catenelle rientro maglia alta 3 catenelle e lavoriamo all'interno delle due maglie 4 maglie alte 1 2 4 maglia bassa nell'archetto seguente così ok quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro allora finito il giro vado a chiudere qui nella maglia bassa qui abbiamo iniziato con 2 catenelle facciamo una maglia bassissima allora vediamo 2 3 4 maglia bassissima adesso con delle maglie bassissime arriviamo proprio qui all'inizio delle 3 catenelle quindi vado entro in ogni catenella faccio delle maglie bassissime e vado proprio qui sulla prima catenella Così faccio 12 catenelle, sono la prima maglia bassa 1-2-3 più 3 catenelle di separazione. Quindi vado a fa e faccio una maglia bassa nella prima maglia delle 5: quindi faccio entro maglia bassa, così 1-2-3 maglia bassa. 1 2 3 vado sulla prima e va, faccio una maglia bassa 1, 2, 3 così ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro, facciamo una maglia bassa sulla prima maglia alta quindi noi qui abbiamo iniziato con 3 catenelle sulla terza catenella facciamo una maglia bassa 3 catenelle di separazione andiamo nel prossimo gruppo e facciamo una maglia bassa nella terza catenella iniziale allora sono arrivata alla fine del giro ho chiuso qui nella maglia bassa con una maglia bassissima ora adesso potete andare avanti da sole perché perché dobbiamo ripetere adesso questi giri adesso che abbiamo fatto le 3 catenelle una maglia bassa 3 catenelle una maglia bassa dobbiamo ripetere questo dopodiché dobbiamo ripetere questo questo giro quindi dobbiamo fare questi questi motivi per tre volte poi dobbiamo fare le noccioline di nuovo i pippiolini i tre motivi è questo questo qui che abbiamo appena fatto con le maglie alte ok qui da adesso dobbiamo fare il giro con i pippiolini vi faccio vedere l'inizio e poi potete andare avanti da sole fino alla lunghezza della gonna che desiderate ok se volete la gonna corta se la volete lunga decidete voi ok però dovete ripetere questi motivi allora quindi come ho già detto chiuso con una maglia bassissima nella maglia bassa iniziale adesso con un'altra maglia bassissima entro dentro l'archetto faccio 12 rientro maglia bassa 1 2 3 e faccio un pippiolino così un pippiolino faccio una maglia bassissima vado nell'archetto faccio una maglia bassa 3 catenelle una maglia bassa qui nelle due costine maglia bassissima e adesso una maglia bassa allora ve lo faccio rivedere mi sono un po distratta perché ho sentito il mio cane abbaiare allora vado nell'archetto faccio una maglia bassa 3 catenelle vado qui dove ho appena fatto le catenelle entro dentro le due costine faccio una maglia bassissima rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa 3 catenelle rientro qui dove ho fatto le catenelle abbiamo le due costine quindi entro con l'uncinetto e faccio una maglia bassissima rientro dentro l'archetto e faccio una maglia bassa così ok quindi adesso facciamo tutto il giro in questa maniera dopodiché facciamo un giro un giro appunto archetti quindi facciamo 3 catenelle è una, una maglia bassa in costa dietro proprio qui dobbiamo entrare qui e poi ricominciamo a fare i nostri motivi ok quindi se in caso avete qualche problema tornate indietro con il video e riguardate i passaggi che abbiamo fatto qua ok quindi andiamo avanti fino alla lunghezza che, che desideriamo e poi ci ritroviamo per fare un bordo qui all'inizio del lavoro nella quindi facciamo un bordino anche perché a me io all'inizio a me stava benissimo solo che si allarga questo questa lavorazione cede quindi poi facciamo un bordino per stringere un pochino ok a dopo eccomi qua allora io sono arrivato alla mia lunghezza lascio la gonna diciamo corta so, sopra il ginocchio quindi in tutto ho fatto 45 centimetri però qui devo fare ancora un bordino quindi prenderà ancora qualche centimetro eh, quindi arriverà a 40, eh, 48 non lo so vediamo quanto il bordino come lo farò anche perché qui eh, diciamo che la lavorazione si è allargata quindi voglio fare un bordino e voglio fare delle maglie alte e a maglia coste quindi costa davanti costa dietro adesso qua facciamo iniziamo a fare un bordino per chiudere quindi poi di questi di questi motivi dato che sono alla fine non ho fatto tre motivi ma ne ho fatti quattro ok e fatto anche il giro della maglia alta eh, della maglia bassa sulla prima maglia alta 2 catenelle una maglia bassa sulla terza maglia alta qui ho fatto eh, le catenelle gli archetti allora adesso facciamo un'altra lavorazione quindi entriamo dentro l'archetto delle due catenelle quindi faccio una maglia bassissima lavoro 1 una catenella rientro faccio una maglia bassa 1 2 3 catenelle faccio un pippiolino così rientro maglia bassa adesso faccio 2 catenelle vado nell'archetto seguente maglia bassa un pippiolino quindi 3 catenelle vado qui dove ho fatto le catenelle prendo le due costine e faccio una maglia bassissima rientro maglia bassa 2 catenelle vado nel prossimo archetto faccio una maglia bassa 3 catenelle Pippiolino. quindi vado qui nelle due costine entro prendo il filo e faccio una maglia bassissima rientro maglia bassa 2 catenelle archetto seguente maglia bassa 3 catenelle pippiolino scappato allora già pippiolino rientro maglia passa 2 catenelle andiamo nel prossimo archetto maglia passa pippiolino e così via ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro qua allora finito il giro con delle maglie bassissime sono arrivata nel primo archetto quindi ho chiuso qui con una maglia bassissima e sono arrivata nel primo archetto adesso facciamo 1 2 3 4 5 6 7 catenelle Due volte il filo sull'uncinetto quindi parto dal basso per contare le catenelle 1-2, nella terza, nella terza catenella. Entro e lavoro una maglia alta doppia. ancora due volte il filo sull'uncinetto rientro e faccio una maglia alta doppia rientro maglia alta doppia quindi esco da due esco da due ed esco da due ancora rientro maglia alta doppia quindi faccio in tutto 4 maglie alte doppie e le 4 catenelle iniziali sono la prima maglia alta doppia quindi totale 1 2 3 4 5 maglie alte doppie adesso faccio 2 catenelle rientro quindi nella stessa maglia dove abbiamo fatto le quattro maglie alte doppie e chiudo con una maglia bassissima così adesso 1 2 3 4 vado nell'archetto seguente e faccio una maglia bassa così 1 2 3 4 5 6 7 ripetiamo questo motivo quindi due volte filo sull'uncinetto parto dal basso contro le catenelle 12 nella terza lavoro 4 maglie alte doppie quindi questa è la prima 1 2 4 2 catenelle rientro chiudo con una maglia bassissima così 4 catenelle 1 2 3 4 archetto seguente maglia bassa ecco ve lo faccio rivedere allora facciamo 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 due volte il filo sull'uncinetto parto dal basso contro le catenelle 1 2 nella terza lavoro una maglia alta doppia due volte filo sull'uncinetto rientro e lavora ancora 3 maglie alte doppie 234 quindi ripeto le 4 catenelle abbiamo lasciato 4 catenelle quindi formano la prima maglia alta doppia 2 catenelle rientro nella stessa maglia faccio una maglia una maglia bassissima così 1 2 3 4 catenelle archetto seguente maglia bassa così vi faccio vedere questo è il bordino della gonna ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro arrivati alla fine potete spezzare il filo poi ci ritroviamo per per fare qui un bordino eccomi qua allora io ho finito il mio bordino a me piace tantissimo in questa maniera devo ancora nascondere il filo e quindi la parte sotto della gonna è finita adesso qua dobbiamo fare almeno io devo fare un bordo eh, un bordino devo diminuire qualche maglia in modo da stringere un pochino allora prendo il filo allora dove qui voglio andare dove c'è proprio l'inizio ecco qua così ed è qua prendo uncinetto. allora qui devo chiudere bene Entro qua prendo il filo. Un noto, così facciamo delle maglie alte in costa davanti in costa dietro 1 2 3 catenelle quindi adesso. Man mano che vado avanti, quindi questo è il primo giro, faccio una diminuzione ogni 10 maglie alte. E la diminuzione la faccio saltando una maglia, non lavoro una maglia. Ok, quindi ho fatto 3 catenelle. Vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta in costa dietro, quindi in costa dietro, perché inserisco l'uncinetto dal dietro dal, uh, del lavoro. quindi Inserisco così dietro verso sul davanti, passo sulla costina, torno di nuovo dietro al lavoro, prendo il filo e faccio la maglia alta. Maglia alta in costa davanti, questa volta passo proprio sotto la costina così ed esco sempre sul dritto del lavoro e faccio la maglia alta. Maglia alta in costa dietro, quindi. Entro dal retro del lavoro, passo sulla maglia alta, vado dietro, prendo il filo maglia alta, maglia alta in costa davanti in questa maniera. Ok, quindi adesso faccio 10 maglie alte in costa e diminuisco una maglia, cioè la salto. Allora, ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 maglie alte in costa. Adesso devo andare nella maglia seguente, quindi questa la salto, vado nella maglia nella prossima maglia, quindi salto una maglia e vado qui e faccio una maglia alta in costa davanti. E continuo faccio 10 maglie alte e l'undicesima la salto poi man mano che vado avanti la provo fatelo anche voi eh, se dovete stringere qua eh, diciamo la cintura come dire eh, della gonna la provate quindi eh, se richiede un altro giro lo fate e eh, diminuite invece di eh, che so ogni ogni 10 maglie eh, ho fatto ogni otto. Allora, ma io dietro. Andava davanti, quindi ok. Allora, adesso io vado avanti. E. Ehm. E poi quando diciamo quando finisco ovviamente taglio il filo nascondo tutti i fili poi lo metto sul manichino vi faccio vedere il risultato della gonna come eh, come sta diciamo come sta addosso va bene ok il tutorial è finito io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao bacio a tutti